Mix Houses. All'interno della scatola trovi 20 tessere, 2 bianche, 3 colorate e le altre sagomate. Per ogni tipologia di casa sono presenti 4 livelli di rappresentazione. Raggruppa le 4 tessere appartenenti a una stessa tipologia di casa e sovrapponile, seguendo nella giusta sequenza. Si può giocare fino a un massimo di 3 giocatori e una volta completata la casa... Si può giocare anche il contrario, scomponendola e immaginando scenari che seguano le immagini all'interno delle varie composizioni. Con le tre tessere colorate, divertiti a scoprire le forme geometriche che compongono le varie case, il cerchio, il triangolo, il rettangolo, oppure mescola le varie carte tra di loro. Otterrai un fuoco blu, una tenda tutta rossa un igloo tutto giallo. Divertiti anche a rappresentare le varie forme su dei fogli bianchi, colorale dai libero sfogo alla tua fantasia e poi sovrapponile con le carte delle varie abitazioni.